Ciao a tutti, ragazzi. siamo Matrix e Marco 007. Come e siamo tornati? Su, siamo tornati su Super Smash Bros. Ultimate Togli qua. Togli. Oggi hanno aggiunto questa cosa nuova fine. No, non ci interessa. Uh, ho sbagliato. Ok. Spiriti, avventura e sono io a comandare. Solo per questa battaglia. Uh -huh. Abbiamo cambiato cose perché, appunto, sono io a comandare visto che non ci siamo non abbiamo non siamo più i due giocatori, ma usiamo il controller i due controller che poi no, non è un non controller è con non è il controller pro mi fai parlare, fai parlare a me per piacere no non devi parlarmi da sopra allora formazione va Dimmi bene te... questa va bene questa no visto che vedi solo le condizioni. terreno appiccicoso quindi lui perché scusa dici tereno appiccicoso terreno appiccicoso vediamo uno, uno che è di uno potente che ci aumenta la difesa resistenza al fuoco non hanno spazio quelli lascia, quelli. lascia quello lascia resistenza al fuoco No non c'ha spazio poi per quello ok Metti... uso più recente potenza lui no Ho sbagliato mamma mia marco veloce oh, che c'è Premi più cambia anche il nome a metti il tuo me la comando si sì. non sono stupido ok dai non metti il ma... mm. nome vuoi usare i miei comandi? Mm. bene, fallo tanto non cambia niente io quei, per, quei pulsanti che hai, che hai cambiato tu Appunto, non li, tu li uso potresti, mai potresti anche andare senza cliccare nessun nome visto che lui ha voluto soltanto aggiungere il suo nome senza modificare eh sì. i comandi io invece per il mio nome ho fatto i comandi personalizzati mio dio che brutto il terreno così Sì lo so però Sembrano le fonti. Eh. Ce la fai a... a... Beh avrebbe senso visto che siamo... Oh... Sul... cosa? Beh esplosa la moto alla fine Tu difesa meno Ok Nuovo spirito che non useremo mai uh, Nuovo livello quello. No no è molto potente questo spirito Che cosa fa? Cosa fa? No è solo la potenza che è forte Su so. Mi sa che non ha nessun tratto so, so, so. E' neutro Cosa deve avere di fatto? Ok, Rabbid Kong oppure... Rabbid Kong. <ride> Kong Perché, Perché Blaze the Cat? Si chiama Blaze e basta Vabbè, dammi, si, sì, Sonic Sì, è Sonic the Hedgehog Allora, giù non possiamo andare, giusto? Giù c'è cioè quella cosa... Qua... Poi i funghi non vanno bene quello cosa l'abbiamo già preso e lì c'è la barca Ok, andiamo un attimo giù allora, vediamo, Rabbit Recon. Mm. Ah, giustamente <ride> c'ho un coniglio. Perché coniglio? Ah, qualcosa che lo fa saltare in di più. Ah, la, la, il cappello del coniglio. Allora. Che poi questo Rabbit Kong è quel, non è quello normale. Ma in questo caso, lui confronto a noi 1700. Allora, devo prendere uno difesa. Difesa, uguale. a Lui uh, schifo. Lo devo potenziare. C'è anche Chespin. C'è sto spin. C'è spin. Ma, ma, ma fa più schifo ancora. No, lo, lo potenzio lui. Come si fa? Sì, ma eh, almeno l. degli slot sto qua. Non fa niente. Allora, prima vedo le condizioni. <coughs> Bravo. Allora, i pugni e le gomitate del nemico saranno più potenti. Allora non ci interessa. siamo lui e basta. Più attacco di fuoco? Sì. Devi usare Mario. Ah, Mario oppure Kirby? Mm. Kirby c'è un martello. Un, un martello di fuoco, ma sei sicuro che conta? Sì, di sicuro. Vabbè, dai. E comunque Mario non uso quasi mai. Senti la musichetta. Vabbè, io uso Mario, giusto per cambiare che mole ho usato Kirby. Quindi allora. Mario. Mario. Switch Ok, dai mettix. E poi. Devo dare da mangiare a quello schifoso. Quindi, lui, potenzia. Don Mongo non è carino. Vedo un paio di questi. No, è brutto. È di Yoshi World? No. Ah, se adesso... È di Yoshi Story. Adesso lo vedo già più potente, però non sono soddisfatto. Che comunque è l'unico forte. ora è uno dei <ride> più potenti che abbiamo. Appunto, il secondo più forte. Ok, ora senza indugiare oltre... Sì, in effetti yours. abbiamo già sprecato un po' di tempo. Appunto. Che poi le non ho ancora pubblicato nessun video di questi, però le, le copertine come le dovrei fare così Con uh, di questo gioco? Sì, è grandissimo. Metto no, le immagini degli spiriti, scusa, degli spiriti che sblocchiamo. No, perché ne sblocchiamo troppi, ci vorrebbero troppi. Di imbocchi. alcuni spiriti, di quelli che sblocchiamo. C'è sto scenario qua di 3D Land, Bano, 3D World Forse metterò alcuni spiriti oh, di quel no. che tu E se no, proprio. GESHA, Donkey Lo sai che ho sempre pensato che tu fossi Donkey Kong? Ok, Ok, bongo. No, bongo no, don bongo Deve l'appunto che ho sviluppato la brincon ah, dongo, dongo, dongo bongo Beh, don ora vediamo il personaggio Aspetta, devo prima vedere le abilità le allora. abilità, non possiamo ancora fare niente. Ah oh, sì? Sì tu dissi? Se c'è il punto esclamativo possiamo fare qualcosa. Abbiamo 9 di abilità. Luigi, Luigi, Luigi. Allora, Consigli, tu che dici oye, di fare? Continua Scegli ah, tu. Pac-Man. Pac nuovo personaggio? Sì. Userà usare Lui ci incontra e basta. Lui non ha nemmeno sì, uno spirito. Prendi qualcuno che ti aumenta le ruote. Appunto, non ha uno spirito. È... Eh? Che mi aumenta? Uh, le statistiche, vedi qualcuno che ti aumenta gli attacchi. Resistenza alle armi. No. Nah. Uh, no. Attenzione agli strumenti, no. pongifiz, bacchetta lip, immunità. Cam... No. Inutile bacchetta lip. Vai su quelli Quelli più giù, sei migliori No. Vai a Polki. O come si chiama? Guardiano. L'abbiamo già visto No? No, li avevo già visti tutti! Allora prendi Pungifix e Bacchetta Lip Vabbù prendo Aghita Ma mi sto tanto a sconfiggere Ah, ma non li volevo fare io i personaggi? No No, no, no tanto perderai, no. Tanto perderai. È normale, ho preso Mario Ah, no eh. yeah, Oh, yeah dai ma scarsissimo ma che schifo fa non ho mai non usato sta sta facendo. Facendo. No! che sta facendo chi? Pacman, Pacman lo stessi parlando Che sta? che sta facendo? Conosci l'italiano? Sì, lo so ma penso, di solito parli di me non è vero quando mi insulti Vittoria. mamma mia, che scarso okay, che è mamma Vabbè. Uh, quante sperabilità! Allora e un'altra roba? Scegli tu la via, perché io non so che fare Scegli la via Non so proprio che fare Scegli la via Ok abbiamo sbloccato una Pac-Man adesso si può andare giù si sì. comunque quando finiremo mm. la storia La prima parte extra sarà sarà proprio uh, <gasps> finire di prendere gli spiriti che abbiamo Che non abbiamo preso in tempo Che cosa è successo? Sta facendo qualcosa <gasps> Oh no! È un portale! E come leggi. ci porta? Mabio! ma ah, anche più sopra! Mm. Sì, okay. ok. scegli dove andare. Hai un sacco di, di posti in cui andare. Uh. Mm. Questo Giusto. lo.. abilità. Allora, vediamo. Ho preso una da qui, direi che prendo un'acqua. Allora, frenata migliore, può essere utile. Oppure, non puoi fare nient'altro. Difesa con danni bassi. Difesa quindi, contro le arti oscure. Ah, questa non posso? Che è difesa contro le arti oscure? Niente. Aumenta un po' la difesa quando i danni accumulati sono inferiori al 3%. Noi non possiamo farla, quindi direi questa. Oppure no. questa, no. no non insomma, puoi fare niente. Per forza questa. <ride> Prevo appena dentro. Sì, Allora, frenata migliore, vai. Ping. Ok, adesso... Oh, bravo, ora hai sprecato tutto. Sì, come no, sprecato... No, Potevi bravo. usarle per una dopo. <ride> Te ne mancava solo una per altre. Mi interessa. Andiamo al micro, giustamente con Mr. Game Watch, che è mini. Beh, ovviamente. Sconfigge un intero esercito. Ah, wow. Per nove. Dove nove. sta scritto? Ah, ecco, là in alto. Nessuno riesce mai a vedere. Comunque, sì. lui ha un attacco molto inferiore al nostro... E eh, anche la vita, molto probabilmente, quindi difesa. Don Bongo. E eh, niente. Perché usi Don Bongo? C'è Cespin. Ma Cespin è scarso, dovrei sprecare un sacco di snack. È okay. meglio così, sentiamo. Vabbè, uso Pac-Man, non mi spero, appena sbloccato. Magari questo, è così. Ecco, Fido. Comunque non avevi cambiato il set di, di abilità. Cioè di, di comandi. E eh, appunto, non avevo cambiato manco il personaggio, per questo ho usato Mario. Ricordati, mi raccomando Sì. Ok, allora, Pac-Man me X, Don Bongo alla E mi sono ricordato Che non ho il quaderno Quello per segnarmi gli spiriti Non mi interessa Tanto in è... ricordi? Tanto c'è una lista di spiriti proprio sul videogioco C'è una lista uguale al quadernetto Non so perché l'ho fatto A questo punto Boom. Tanto per ora chi abbiamo preso. Haha, Devil Kill, Apple. Abbiamo preso Donkey Kong, cioè rabbit Kong, e poi quel tizio lì che abbiamo preso. Oh, mio dio quanto sono scarsi. Ma ah, ah. perché siamo nello scenario di Snake? Ho preso una spada laser. <ride> Così, Pac-Man con una spada laser, tu lo vedi da, da un momento all'altro. Guarda il nuovo film di Pac-Man! Pac-Man che uccide un, un po' di Game Watch con una spada laser. Piacerà molto ai fan di Pac-Man. Sì sì, proprio, proprio. Basta questo coso, sto lamento. Prendi questo. <ride> ah wow, se costruito il muro. Volete venire qua sopra? Ecco, così perite. Boh! Ti appena spawnato gli hai dato un calcio in faccia! Ancora quattro nel sangue Secondo me avresti dovuto usare i, i compagni. Wow, Sfera Smash. Wow. Fuck, bak. No no, no, no, no, no, buonissimo mamma. E ora se prendi qualcuno l'ultimo No, l'ho preso okay. Con la punta della bocca e ora <ride> non, non, mm. Ed è un aiutante Wow Ok Nuovo livello per Don Bongo Don, don, don, don, don, don. Dimmi Aspetta Prima devo scegliere il percorso del personaggio per te Viste che... <ride> Io non lo so scegliere Che cacchio devo scegliere Abbiamo un casino di vie Appunto, Puoi vedere anche tutta l'intera mappa Con L Io Dai. ho usato E S L, -L. No vabbè, Z L, Z -L vabbè, Allora vediamo Se andiamo di qua c'è un sacco d'altra roba Quindi direi di andare un po' dove stiamo familiari Tipo qua Ti yeah. Lì, lì abbiamo già svuotato tutto Ok, fai Blades <ride> Cambia il personaggio, mi quando? Il terreno è in fiamme <ride> Se non abbiamo nessuno spirito per il terreno Ma vedi fiamme. che altri stanni di condizioni? No, prima faccio una Allora, <ride> cambiamo da Donbong Bong Mettiamo un mappo Mappo che è, è di altissimo livello <ride> Però fa un po' schifo Oh beh, neanche... Vedi che c'ha tre, tre slot questo, eh? Ma, Ma... schifo? Ovviamente. Master bleach. Per il Blatch. momento fa schifo. Ok? Andiamo. Well. Voglio vedere chi ha più slot. Tu devi vedere quel... Ce l'ha c'è la bletch Possiamo potenziare questo? No, possiamo potenziare. No, no, non lo fare. No, no. Marco, Marco Ma è molto più potente no, di no, Mappo. No, non lo... voglio Mappo. Allora fallo. No? basta basta basta quanti ne usi? ora è uno dei più potenti no e in, in realtà è il parte più parte. potente no non è è dire. il più potente ok il più potente scusa no. ma perché Mappo non andava bene aveva più slot ma Mappo fa schifo ma no, Mappo non ha più slot ne Va ha bene. sempre uno ok vai ah, mi luce. avrei scelto un altro fai gli spiriti Nessuno. Ah, ah. Non abbiamo nessuno spirito per il terreno di città. Ma mettiti la difesa. Anche. Qualcuno per la difesa. Ok. Che niente. Vedi micro, i microvi. Antigravità. E eh, vedi, cosa fa? fa antigravità aumenta molto la capacità di salto e la velocità. Ma ti rende vulnerabile ai lanci. Prendilo, antigravità significa. Stai più tempo in aria così tocchi meno il pavimento. Blaze the cat. Gli attacchi saranno più gli attacchi di fuoco. No, sono ancora Pac-Man! Perché non cambi personaggio? È tanto se perso c'è. posso cambiare la formazione. No, poi, perdo, ma perché mi fai fare io. sta mi fai fare sta cosa? C'è terreno incendiario, non c'ho niente! Aia. Ah, yeah. E che significa? Che non c'è niente? Non c'ho niente contro il terreno incendiario, ci sono quelli il terreno no. incendiario. Sei ma che... tu non ce li hai, quindi.. Tu non ce li hai, io! Non ce nessuno, non ce ne ho neanche io. Neanche, non ce neanche tu. appunto! E perché lo stiamo facendo? Possiamo cambiare! No, perché si può fare! Ma è difficile! Che è contraattaccato o no? No, non, non hai so Hai fatto con... il perry probabilmente. Il perry non è contrattacco. E non ho pensato ah, lo spirito. Oddio si sì, il perry è contrattacco. Quando lo non, fatte lo sviluppio. Non faccio nessun danno se usa il perry Sì che non gli fai nessun danno, però. Eh, devi, devi non è contrattacco, quello è, è, è devi Senti, lascia stare. Non facciamo questo spirito. Sì. Vabbè. Scusa, lo faccio io, che problema c'è? Se perdi lo faccio io, cioè è così che funziona. Mi è troppo difficile senza lo spirito vero. adeguato. Che spirito adeguato? Basta che lo picchi quello a sangue. <ride> <ride> <ride> mm. Però Ma... ti rende più difficile tutto. Allora... Ah, la velocità, il suono... Ouch! Ouch! Iiii! Dai vieni qui, stupido! Vedi che stai morendo per colpa Ouch! Ouch! Ouch! Ouch! Ouch! Perché ci cammini? ci cammini? Sono pure bravo. sul terreno. Perché sono un bambino bravo! bravo. <ride> e cammini per terra, tocchi le cose per terra e quello E perché lui è immune al terreno incendioso? Perché lui forse ha lo spirito! Ora sono pronto a lanciare il territorio. Avrò uno figli. spirito che. Le, che lo spisp! Ah. Eh. Tanto ci voleva Dai, picchiarlo ma... male. Non so usare sì. il Che eri super piccoso! e allora cambiavi personaggio. Adesso come prima cosa. Tanto ti dico io devo andare. Sì. Come prima cosa ora cambia il personaggio sì, e il nome. Sì. sì. Allora vai in auto Formazione personaggio. Brr, mi è venuto un primo. Non avere gli spazi che fanno male gli spazi. Non Non man. Ora uso il, il coso di Kirby che non piace a nessuno. che coso? E non l'ho usato. La, la skin, volevo usare quell'arancione, ma non l'ho usato. Ora dove vuoi andare nelle mille allora, parti? Dove vuoi andare? Giù, vai giù. Aspetta, mappa intera. Pappa intera. Non si vede niente. No, non è vero. Allora vai, vai, sì, in alto. Lì. Ecco, fruta oh yeah. bombs. Vabbè, yum, yum. Vedi, devi sconfiggere il tuo acerrimo nemico. che mi ha fatto uccidere. Il tempo te sarà più mosse speciale standard. C'è un altro C'è un altro coso. So. Non mi interessa il carry piccante. Come no? Dai no, è uti mia... È utilissimo. Non mi interessa. Non ti, ti interessa quello che scelgo io. Oh. Io uso questo. Sis. Sì. Sì, sì. Frutta bonus, tra la frutta c'è. What? Doppio pac non c'era scritto. O meglio si sì, c'era scritto, non l'ho <ride> Io sto caricando. Dai, picchio, la Non sei un porco spino, ok? Oh. Sono un porco e Tanto best. ci voleva? Avevi solo 7 secondi. Davide. 7 Sette secondi? Sì, mancavano 7 secondi. Ah. Ecco perché <ride> facciamo così schifo. Non ti attaccavano nemmeno. Beh. Allora, quanto stiamo? A 19 minuti Pino sono. oh yeah oh, eh, 500 punti di spirito, un... ah così si chiama. Che schifo punti spi... Come che schifo, 500 punti spirito e Sono pochi No 500 punti spirito compri solo uno spirito. Ok qua ci siamo ricollegati a tutto, oh yes Ecco il che mio bello. obiettivo bello Questo era il mio obiettivo Non è vero, non hai visto la mappa prima non hai capito. Kamekah! Era impossibile capire. Kame, kame Ah, allora, tutti diventeranno invisibili, accade dopo un po'. Eh, il nemico inizierà con conoscere scelta stella, vabbè, giusto. Ah, allora, baionetta è difesa. Io devo, eh, devo. prendere difesa, scusa. Dong Bongo. Ma perché? Don Bongo fa schifo. Tu oh, fai schifo, è Non c'è neanche uno slot non puoi usare niente. Ah si, sì, allora lui che cosa farebbe di tanto interessante? Ha uno slot! Oh, wow! E cos'è che dovresti sprecare tutti i tutti miei soldi, i miei snack su va ghost. Bene. Non lo fare. Uh. Anche se ti dà la resistenza al fuoco o meno. Oh mio Dio, vai, don't bongo <ride> Stai comunque usando Cespin, appunto. Che abbiamo comunque potenziato. Ah, personaggio facciamo che uso un pochino Mario. Anzi no Kirby. Però devo comunque cambiare il nome. E questa ora.. Parte, questa cosa porta soltanto a confusione. Cosa? Questa cosa è il nome. Appunto. Tu potevi semplicemente stare senza nome, comunque dovevi cambiarlo. <ride> eh. Io invece ho bisogno dei comandi disperso. È E' bisogno. Ne ho bisogno. Io no. Allora, Baionetta. Non hai manco letto le cose. Certo che l'ho letta. Non hai letto che è il Sheprostella. Sì che l'ho letto. Sei tu che non ascolti. Ti ho detto, Tu non mi senti mai, ok? Io ho detto a te che, non, che, tu, che io non sento mai te. Ho grebbato Baionetta, ok. Dove sono? Eccomi. Wow, il mulino. Aiuto. Ah, questo è Paper Mario. Sì. Paper Mario con No, Come? Dammi Cambia formazione hai messo, vero? Troppo tale Mi hai cliccato tu Grazie, tu mi lo strappi, dai Non te l'ho strappato, tu me l'hai pure allontanato Senza motivo No, Vai, picchio la sangue col martello Come sai fare tu, cioè spammare Io non ho mai spammato il Forza, spam No, lo spammavi sempre in coso. Mio Dio, sei sempre Fai così schifo No, non faccio così schifo che io cerco di essere alternativo. Attacco magico più! Cerco di essere alternativo, cerco di perdere e sprecare il tempo alla telecamera! Cosa dici? Che cosa vuol dire alternativo per te? Scusa! Fare schifo! Oh yeah! We did it! Now we can proceed! Sì, sì sono un. Sì, grazie, non mi serve sapere dov'è una cosa che ho appena visto. Allora qui ci sono altre robe Fai prima le cose che hai appena sbloccato No Sì, ah, se no poi te le dimentico 22, puoi chiedermelo non me, lo, non me lo dimentico Allora, Samus tutta gravità What? Ok, lui è difesa La tua capacità Ehi. di salto divinirà E io ho proprio quello che mi serve Allora intanto Spiriti Devo mettere Attacco Grab No, eh, Grab Allora, ci abbiamo lui Pipino Piranha? Che è fortissimo. Diciamo uno slot sperando che ci va, ah, anzi, veramente. Sì, ok. Che fanno tutti no, posso... uh, a No, veramente... Veramente si incontro. dovrebbe usare uh, Brittany. Perché? Eh, uh, è, è proprio... È e non si può usare. Hai troppi pochi slot. Metti il filtro. Filtro, R. R. Vedi, eh, cambi gravitazionali non consigliati. Vai, anche consigliati va bene. Vai. Vedi, ah, mi consiglia tutti e due. Ah, tutti e due. vedi, aumenta la capacità di salto, quindi va bene okay. questo. Non puoi usarlo. Lo so. Allora, personaggio, facciamo che uso Mario. E cambi il nome. Ah no, non puoi cambiarlo, visto che non me l'hai cambiato sì, prima. Bene. No, non Mario ma, Luigi. Avvio. Non Ma Luigi. <ride> Ma Luigi e poi c'è lui ua, lui uguale oppure qua Luigi. Ok, Mamma Luigi. sams Tutta gravità. Guarda quanto aumenta la capacità di salto. Guarda come No, sono... veramente non è la cosa dei dei tu gravità alta. Oh, la schifo è a mezz'aria. No, gravità alta. Aiuto. Ah, uh, uh, uh. Mi ha brustolito la faccia. Forza, Mario. Reagisci. Noi abbiamo gli spiriti adatti. Dovremmo fermarci in una battaglia. Perché no? Perché sì? No, ho detto perché? no Ouch. dai perché la voglio respingere non me la farò respingere muori dannazione Mario ma sempre una backflip sopra un laser ok aiutante samus ok tipo ci sono pure riappelli un nuovo livello per pipì oppure no, un livello che è insignificante su 100 che cosa? il livello che effetti non capisco effetti ah. ho, ho detto okay, effetti Sì. charlie maestro mm. che, che si hai capito quante quante, cosa? Cioè, quante stelle ha charlie. Non, non ce li ha maestro non ce li ha le stelle maestro, che... non ce li ha le stelle charlie vedi delle stelle non ci sono eh, ma dico che i che maestri stelle... non hanno stelle non si sa la difficoltà di Mestre. Va bene, allora, il fatto se voi controllo su qua fare Ah, tu. è vero. Mm. Ah, è il nostro più forte. Davvero. Oh, yeah. I miei fanno mol sono molto più... Move on. No, no, forse poi in un altro incontro il terreno sarà molto scivoloso. I il nemico inizierà l'incontro con un altro livello. Là. Noi ci abbiamo uno spirito per... Per... Ci abbiamo, ci abbiamo il Belich, il belge là, come si chiama, per, per la scivolata. per il eh, terreno appiccicoso. E eh, non ho cambiato il personaggio, vai muori. Marco, ma tanto ci vuole a cambiare il personaggio? Veramente. Ma me lo dimentico. Vedi, i rinforzi? Un Alf con la trivella. No, veramente un Charlie. No, un Alf. Si, sì, ma è la colorazione <ride> di Charlie. Oh mio dio, quanti sono! <ride> Perché è grosso? Perché Charlie è grasso. Sì, ma non ha senso. Picchiami, dai. <ride> ecco, ucciso un Charlie, ma non nello spazio. Butali la trivella. No allora. Buta quel componente della trivella. Ora! <ride> Ok, spirito maestro. Vediamo una Vedi, stella. È una che, stella. Schifo. che schifo! Lo, lo scopri solo dopo. mio dio, che schifo! Vomito, aiuto! Bu Ora puoi esplorare le grotte. Oh. Uh. Clicca per saperne di più, perché io non so niente. Non sei mai andato in una grotta? Sì, ci sono ah, I spiriti che mandano in esplorazione cercano dei tesori. aspetta un po' di tempo. Potrebbero trovare un bel gruzzolo uh. Però non li puoi usare no, Alve, sì. sono il capitano di Sei qui per far partecipare al progetto di esplorazione Non ha affatto Ci Fai messa i membri per la missione, non mi interessa Perché? A ah, chi, chi mando? chi oh, mandano? Non lo so A suicidarsi Probabilmente quelli con la freccia in su Che mi sa che danno più profitto Ok, Ah, allora, tu <coughs> Ma sono troppi, non li puoi usare, ricordatelo E allora... E allora non potrei più usare quel tizio I don't care. Ok. Non ci più, fa niente. Ti va bene. La cupa, ci serve davvero così tanto la cupa? Lui non penso... ma che che l'ha detto. Poi vediamo. Manca abbiamo un po'. Questa immunità cambia. Ma non le devi per forza mandare tutti. E io voglio mandare tutti. E puoi mandare solo anche solo uno. Lo so, però io ne voglio andare di più. Allora, um, che è super piccante, non è che ci serve così. tanto. Ok, parti. Molto bene, in marcia. Ecco, ma moriranno tutti. Addio. Sei ore. Continua. Sei, ah, sei okay. proprio un padre fantastico. Oh, yeah. <ride> addio, ba addio, bambini. Addio, <ride> bambini. Ok, ora vai a fare sì, quella cosa secondo. che hai sbloccato. Ok. Allora Puoi andare lì sotto no? che c'è la cosa. Lì sopra ci sì, siamo però. No, no, sono Ok, cos'è? Lo... Okay, un portale? Sì. Non è un portale. Ah, è sui cosa... Pokémon. Ok, bello. Eh. Ok, un nuovo personaggio, signore e signori Olimar. Eh. Che schifo. Eh. Che, ha, che dovrebbe avere gli occhi rossi, però eh, Olimar ha gli occhi sempre chiusi. Ok. Ok, lui è presa, io devo prendere Attacco. Attacco è lei. E poi non ho visto le condizioni. Ah, ok, nessuna condizione. i, i personaggi non hanno niente Ok, allora che dico Non hanno... Uh, i Così. Solo alcuni... Al, solo... Mi sa uno. Perché? No. Come? Che significa? Cosa? Riduce i danni causati da terreni incendiari. Eh va bene che è buono, però perché provostiamo di tutta la gravità e non blaze ah. vabbè mm. ehm, chi è blaze? speriamo di camminare senza problemi anche su terreni abicicosi chi è blaze? non me lo ricordo questo blaze c'è cioè anche ah, male sonic ah, mi è si è... incontro con una bacchetta loop no? e perché? che ha? mi si incontro con un fix. ok fungifix e poi uh, aumenta la capacità di salto, ok ehm uh, si sì cambiamo un po' facciamo marzo e pacman poverino e pa, ma l'hai usato solo una volta eh, no. ma marzo non lo posso usare in questa punto ok, okay. ma è maschio o femmina? Mart è sempre. maschio, lucina è femmina lucina okay. um. no è che c'è il frontino <ride> marzo c'è il frontino c'è il e... frontino oliva oliva il che oliva. saluta oliva via yeah. <ride> Povero Olimar Olimar comunque dovrebbe essere tipo una formica Lo so I.K. Counter attack ah. Tipo Marco cammina okay. e muore Quanto è scarso io non sto facendo niente letteralmente Vai lanciami i Pikmin. Ah, non era un pigmin, era una banana. <ride> Vabbè, si, non si capisce, scusami. Poveri pigmin, ma ti vogliono ammazzare proprio. I pigmin gialli. Ti vogliono uccidere. Vabbè, niente, è stata una bella partita perché non è durata. Perché è stata noiosa. In questo gioco Olimar ha i pigmin. i pigmin. di Pigmin 3 perché che cambia? con me? I pigmin di pigmin 3 sanno volare, quelli. Ah si, sì, so quelli come... quelli aiutanti. Quelli rosa. Sì, quelli là che volano, ok. Ah, e ci sono gli spiriti di ogni, ogni pigmin. Ok. Tante sfera abilità e snack. Snack. Sono uno snack e uno snack picco. Mio dio. <sussurra> Ok, siamo arrivati a 32, ora mettiamo qualche cosa nell'albero. Allora ti dico io quale tra... me mettere. Um, metti. aspetta, vai giù. Sono ah, andato no. giù. No, dammi, faccio io. Oh, dove vuoi. Faccio, faccio io. io. Tu cosa? Sì. Che, che tu che non capire, qui? tu non capisci Stai vedendo tutti. Non capire tu. Stai guardando il mio. Sì, ho capito, ma tu. non Attacco mescolativo. Non la possiamo prendere questa ancora Lo so, ma potresti vedere Allora, resistenza allo scudo Eh Buono, oppure Cosa stavo facendo io? Tu stavi andando così Da tutt'altra parte Eh E eh. eh, scusa, mi potevi dire Prendi gli, quelli che stanno giù E io avrei preso quelli giù Ma, ma che ti costava darmi semplicemente il controller Allora Questo non lo possiamo prendere perché ce lo consiglio Allora Smash caricato, conservato? Non, ma non sono per... quelli consigliati, quelli sono quelli che puoi prendere. Bello questo, possiamo mantenere lo smash caricato finché, finché teniamo il pulsante. Cioè okay. non c'è più tempo, limite. oppure mettiamo la resistenza dello scudo, oppure più difesa con danni bassi, con una percentuale bassa, oppure questo, no. Che quindi direi o oh questo, o oh questo. Cioè o oh questo, o oh questo, o questo. Però direi, non... direi che lo scudo serve di più. Eh no. no. Vabbè, la prossima volta prendi quello. Eh sì. Anche se in regola dovrei fare uno e uno. Però vabbè, eh poi no. si pensa. E eh okay, niente, oggi abbiamo finito. Questa era l'ultima parte di Smash Bros Ultimate. Cioè. Sì. <ride> <ride> eh, no, mi sono confuso. <ride> vabbè, niente, ci vediamo alla prossima parte di Smash Bros. Ultimate. Ciao!